Saranno due eventi inediti, come non mai ci vedrete in una veste, forse come non ci avete mai visto. Quindi... I ragazzi del volo tornano a esibirsi dal vivo in Italia. Ognuno di noi è. Non raccontare niente, primo e tre maggio venite all'arena di Verona e vedrete tutto: uno show tutto nuovo. Piero, Gianluca e Ignazio, tutti per uno il titolo dell'attesissimo evento live del trio nella magica cornice dell'Arena di Verona. Ci vediamo al mio concerto all'Arena di Verona. No. Al, mio. al mio. Al mio. Si sa che abbiamo tre voci differenti e teniamo insomma. sfrutteremo, sfrutteremo a evidenziare questa cosa. Dopo un lungo tour internazionale che si è appena concluso in Sud America sì, Cantiamo la maggior parte dei brani in spagnolo eh, ed è bello vedere appunto una cultura così diversa ad appassionarsi alla nostra musica le loro straordinarie e inconfondibili voci emozioneranno il pubblico per due irripetibili serate che prossimamente vedremo anche in tv su Canale 5. Verranno mandati in onda prossimamente su Canale 5 e ci vedrete in una veste nuova, diversa. Vi aspetto al mio concerto. Ci vediamo su Canale 5 dall'Arena di Verona.